Eh, volevo solo dire che ringrazio i miei compagni per essersi messi in gioco insieme a noi e per il fatto che non è affatto facile, al di là delle telecamere e le foto, proprio studiare qualcosa, presentarlo e sperare che ogni cosa che hai studiato fino a poco fa vada come l'hai pensata, perché c'è la tensione, c'è l'emozione tanta, quindi... Grazie a tutti che, insomma, avete partecipato insieme a noi. Sì, sono soddisfatte di quest'anno e, e abbiamo finito, penso, in bellezza comunque con, con questa competizione. Beh, dai, si conclude ancora più in bellezza col Perù, eh, Diciamo da dove inizia tutta la storia del, del cacao, quindi partiamo dalla materia prima e, insomma, non possiamo chiederti meglio adesso ci tocca rimboccarci le maniche insomma e sono soddisfatta di questo percorso all'interno dell'accademia e ora vediamo il Perù. anch'io sono felice di aver fatto questa scelta quest'anno di partecipare a questo corso, a questo master e sono cresciuta molto in questo ambito e spero mi serva per un futuro penso che come, come hanno detto tutti tutti ci possiamo ritenere soddisfatti ci possiamo ritenere contenti della scelta insomma di aver intrapreso questo percorso, ci siamo conosciuti fra di noi, ci siamo conosciuti noi mi sento di dire più che altro, ci siamo messi alla prova e, e questo non è l'esempio e di questo sono contenta e sento di fare i complimenti a tutti. Beh, io sono d'accordo con Federica, anche io ho intrapreso questo percorso più che altro come crescita personale. La crescita c'è stata e sono soddisfatta di aver fatto questa scelta e non potevo chiedere di meglio. Io sono uno di quelli che non sapeva cosa fosse una marisa fino a settembre e sono arrivato a questo punto e mi sento molto soddisfatto. Ringrazio l'Accademia che mi ha formato in questo campo nuovo per me, grazie.